E così adesso bisognerebbe naturalmente parlare dell'Istituto dei beni culturali in maniera anche più pertinente come...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 Abbiamo messo insieme un centinaio di persone, quattro anni, eh, in genere, tematizzando le vallate e del setta e del reno, la strada che da che so, Camugnano conduce attraverso Bargi e Suliana fino a Porretta e che cosa, dando una figurazione alla storia che in genere con dei soli nomi accompagna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 Per finire questa, questo capitolo, in Bologna, ecco, diventato sindaco Guido Fanti, eh, Pierluigi Cervelati ha una sua naturale salita, dico naturale per dire l'amicizia che li legava e li lega e va verso un'amministrazione urbanistica possibile e decidono, saldando quindi l'opera di varie imprese, soprattutto di Paolo Monti, fotografo, in un'operazione, una mostra che si chiamava appunto Bologna Centro Storico. La legge da far passare era il centro del piano regolatore, il vincolo della collina e via di questo passo e il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 credo più sperimentale che non definitivo, capace volta a volta di assumere i problemi e di portarli a una maturazione, non quindi un'operazione di consolidamento dell'esistente, che pure sarebbe stato di grande dignità, ben ma quello che odi, Arcangeli soprattutto, Gambi, Uh, questi che ho citato Poni, Gambi e poi, e poi Pierluigi perché no e lo stesso Maldonado sì. la storia dell'arte no la storia dell'arte improvvisamente che sembrava la più disponibile a un rinnovamento proprio perché non percorreva le strade di questa nuova conoscenza che volevamo che fosse ma si ostinava a restare chiusa dentro le biblioteche e le istituzioni, la storia dell'arte rimase un po' ferma su se stessa e diede la priorità ai, agli antichi insegnamenti disciplinari, accademici, quasi nulla si mosse da, da allora. Sarei pronto anche a discutere, si arriveranno quasi tutti, ma mi dispiace, io non sono passato all'università proprio per questo. L'istituto era potenzialmente un luogo dove si, davano, si dava modo di mh, pensare, di riflettere di, e di conseguenza di creare mezzi per la risoluzione di questi problemi che si eh, chiamavano e che in parte poi avete altamente affrontato una consapevole cartografia storica del territorio. Questo è un compito fondamentale e in effetti l'Istituto lo ha condotto. Oh, caspita. Il passaggio attraverso la legge Galasso della Felicia è stato un atto, un atto non consolatorio, ma impegnativo, effetti. Che guarda caso ha visto all'opera di nuovo Lucio Gambi Infatti, e l'istituto. L'operazione 1979-80 sulle IPAB è stato un gigantesco intervento sulla, ecco, sulla corsia illuminata dalla proposta di legge dell'onorevole Adriana Lodi di far diventare tutte le opere di assistenza e beneficenza, quindi le attività ospedaliere, di pertinenza regionale e comunale e quindi la risoluzione di un problema che già nel 1890 si era proposto nello Stato neo-italiano no, e poi ci si mette le istituzioni si ci si sono i fatti. Queste cose erano esattamente quelle su cui l'Istituto avrebbe non solo continuato ma potenziato il suo, la sua presenza. Penso che l'Istituto già dopo la partenza di Gambi sia stato in qualche modo messo nelle condizioni di segnare il passo rispetto alle prospettive che erano state quelle dei primi cinque anni di investitura. Certe attività dell'Istituto, forse quelle per cui erano nate, sono state decapitate. L'Istituto diventa un po' un luogo di contenimento di diversi problemi, di diverse attitudini tutto, tutte cose del mondo che succedono tutti i giorni e in ogni luogo, ma che forse è un grande pensiero. Guido era andato a Roma. I primi anni della progettazione dei censimenti? Grandi... Brevissimi, brevissimi e fino all'80. Altru... Le attività negli anni di Lo Savio Presidente? La cartografia, le indagini. Certo. Arriviamo al Gherpelli, presidente. Sì. Gerpelli ebbe l'idea, un po' figlia dei tempi, di notare un'agenzia, l'Haicer, che lavorò peraltro, perché poi presieduto da un uomo intelligente come il nostro amico Alberto Galaverni. Beh, andavamo bene, per esempio, era una bella struttura, ma non era l'istituto di beni culturali. Era un modo per andarsene dall'istituto, per lasciare la quotidianità in condizioni ferme, eh, anche quasi annoiate di se stesse. Io penso che. Per quel che riguarda una normale amministrazione di dignità culturale, anche la presenza sia ottima per carità. I primi Su... Presidenti non hanno avuto rapporti facili con la Regione, Mai. madre dell'Istituto. Mai. Perché Gambi se ne andò? Perché lo sa so che non viene riconfermato? Perché non perché loro stessi per primi non potevano più reggere di fronte a una serie di opinioni contrarie. Io, quando, Gambi, quando Gambi accettò di fare il primo presidente, dunque Guido se n'era andato già eh, a Roma ed era finito nella morte ancora dei, dei senatori del Regno, perché, eh, andammo con Gambi a salutare, in quel momento ebbe, aveva un interim turci, se non vado vale errato. E ricordo che mh, dice cosa posso fare per lei, professore, dal momento che lei accetta un incarico così impegnativo e Gambi dice, insomma, oh, per dirne una, potreste rimettere l'acqua a Comacchio. Ah, scusa, Pomposa, nelle valli di Pomposa. Turci a momenti casca per terra. Perché? Da lui a Fanfani e eh, a tutti i, i coltivatori di ogni genere, la scoperta delle valli prosciugate era per loro la risoluzione della mano d'opera contadina e bracciantile. Sapevano già che sarebbe stato un ignobile fallimento, togliere l'acqua da dove l'acqua produceva pesce, produceva economia, produceva alla, alla Giapponese, già i giapponesi coltivavano il pesce eh, nelle, nelle valli e, e sentirsi dire questa cosa placida da gambi che disse tanto, tanto ce la dovete rimettere e Dio volesse che ce l'avessero rimessa davvero?